Buonasera dottoressa Tiezzi, buonasera dottore Rapone e delle Cese ci siamo visti in questo periodo nei vostri angusti uffici vedremo di porre rimedio magari a questo per darvi un po' più di spazio per lavorare perché il vostro lavoro è importante è interessante è profondo e necessario questo è stabilito o non lo stabilisco certamente io né come consigliere né come presidente della commissione bilancio, lo stabiliscono le leggi, i regolamenti, il testo unico degli enti locali, lo statuto di Roma di capitale, c'è cioè un'articolazione precisa che riguarda il ruolo dell'OREF, i compiti dell'OREF e persino come viene retribuito l'Oref. quindi è tutto definito, poco tanto che sia. L'OREF indubbiamente è quell'organo di supporto all'Assemblea Capitolina che è sovrana, rappresenta i cittadini, per cui il lavoro che svolge all'interno di, di questa istituzione, come ente terzo, ha il compito importante, la responsabilità enorme di mettere i cittadini al sicuro da quello che è l'amministrazione, soprattutto economico-finanziaria, che è il, vostro, è il vostro ruolo, che è un momento importante, è il momento in cui si decidono le sorti, soprattutto quello del bilancio di previsione, che delle finanze, dell'economia dell'ente, che permette poi indirettamente di gestire le, città, le società partecipate, quelle che forniscono i servizi direttamente o i servizi che direttamente tramite magari il, gli enti di prossimità, i municipi, l'ente fornisce al, alla cittadinanza, a coloro che hanno eletto questa assemblea. Quindi ritengo che la responsabilità che, che avete, che diciamo, rappresenta il vostro, il vostro istituto, va, va rispettata così come va rispettato ovviamente il lavoro che avete fatto di cui vi ringrazio. Vi ringrazio perché a dicembre quando forse con qualche giorno di ritardo rispetto alla, a ciò che prevede il regolamento di contabilità due o tre giorni ci avete consegnato il vostro, uso una parola forse impropria, giudizio, la vostra valutazione preferisco, dove sostanzialmente e di questo proseguo nel ringraziamento, avete sancito due concetti fondamentali. Che questa amministrazione ha preso in carico una città sull'orlo del disastro economico-finanziario, sull'orlo ancora non affondata, ancora con qualche possibilità, ancora con qualche speranza. E avete sancito anche sempre in quel, in, in quel parere un altro concetto fondamentale è che seppur giovane, seppur breve seppur instaurata da pochi mesi questa amministrazione non aveva introdotto altri elementi di criticità nessuno io credo che questo sia un fattore da sottolineare perché l'avete scritto voi nel documento con cui avete di fatto espresso parere non favorevole per il nostro bilancio ricordo che in quel documento in ben 29 punti li ho segnati. In ben 29 punti esprimete parole lusinghiere nei confronti del bilancio. Posso fare qualche esempio? La previsione, punto 16. La previsione della spesa tiene conto dei vincoli posti dal saldo di finanza pubblica, dal piano triennale di contenimento delle spese di quell'articolo l'articolo 2 commi da 594 a 599 della legge 244-2007, delle riduzioni di spesa disposte dall'articolo 6 del DL 78-2010 e di quelle dell'articolo 1 commi 146-147 e della legge 24-12-2012 numero 228. È a pagina 32 di quella relazione che ho letto con profondità perché il lavoro degli altri va sempre, va sempre rispettato e non si leggono le ultime tre righe perché fa comodo politicamente. Punto 29, l'ultimo, mi è facile perché è in fondo, a pagina 46, dove poi di fatto dite che il parere non è favorevole. L'OREF ha riscontrato il mantenimento del pareggio di bilancio e del rispetto del piano di riequilibrio di Roma Capitale e ha valutato positivamente la politica di bilancio ispirata ai principi di prudenza adottata dall'Ente per gli esercizi 2017-2019. Grazie. Ci fa molto piacere che la vostra competenza e la vostra profondità di analisi abbia portato a questo giudizio. E ringrazio anche ovviamente l'assessore Mazzillo e il suo staff per aver prodotto un bilancio che riceve questo giudizio. Non c'è bisogno che dico che il bilancio, ovviamente, è stato, è stato redatto nell'osservanza delle norme di legge, che all'interno del bilancio tutti quanti i parametri imposti dal, da, la, dalle leggi, dai regolamenti, sono tutti rispettati. I fondi di accantonamento, l'avete utilizzato voi, la parola prudenza è una parola nobile che ci inorgoglisce. E rispetto a questo, però faremo, visto che esiste una collaborazione, voi sapete che c'è stata occasione di parlare con voi in, durante, durante questi mesi, forse non abbastanza, forse avremmo dovuto interloquire di più. Magari ci avreste dovuto aiutare pure di voi nel vostro ruolo a colloquiare di più su certi, su certi argomenti. Non è un rimprovero, è una valutazione di come possiamo gestire il rapporto da qui, da qui in futuro. Leggo alcune valutazioni che i vostri colleghi, non voi, ma io immagino che il giudizio del, di un organismo terzo, debba essere, debba, visto che è stabilito dalla legge che si deve riferire a leggi e regolamenti, quindi è una valutazione che si basa su quelle che sono le leggi di contabilità, le leggi dello Stato, le leggi amministrative, non può, io questo rifiuto di crederlo, essere di un tipo, sia a farlo, sono tizio, caio e sempronio, oppure di altro tipo se sono altri soggetti io credo molto nella serietà del lavoro che il vostro organismo per istituto fa per cui ritengo che se un giudizio su un determinato ambito lo facciate voi dovrebbe essere lo stesso se fatto da altri per cui su questo levo dalla discussione qualsiasi dubbio quando leggo a fronte di un parere favorevole con riserva, visto che è stato richiamato giudizi del tipo. Relativamente ai canoni di locazione degli immobili comunali si evidenzia come l'incasso in conto residui sia carente, con un preoccupante aumento della stratificazione dei residui nel corso degli anni. Risulta un'inadeguatezza dei canoni pagati dagli utenti relativi ad immobili assegnati in locazione. Si chiede quindi una profonda rivisitazione dei contratti, l'adeguamento ai valori di mercato, la veridicità e l'eventuale risoluzione dei contratti di morosità. Lo scrivevano i signori Conti Gismondi e Zaccardelli nel 2015 nel bilancio di previsione della giunta Marino. E mi, so, mi chiedo se questi vostri colleghi, magari lì dentro, avevano pensato anche ai 170.000 euro che il PD doveva al Comune di Roma per la sede di via dei Giubonari, mai pagati, o se si, era, si erano preoccupati dell'affitto di 154 euro l'anno della storica sede del Movimento Sociale Italiano di Colle Oppio dove si dice abbia anche mosso i primi passi politici la collega Meloni però di questo nelle critiche, perché poi mi dicono eh, parlate sempre del passato eh, c'è un detto eh, mamma, mamma, c'è come tocca eh, toccame cecco che mamma non c'è cioè quelli che dicono non parlate del passato poi tentano di rinfacciare, di rigirare su di noi le loro responsabilità sullo schifo che è scritto qui dentro e questo veramente non lo possiamo accettare quindi un piccolo richiamo a quello che è stato fatemelo, fatemelo dire perché se, no, non, perché se no non siamo coerenti Allora, visto che i, i miei colleghi io sento molto attentamente sempre gli interventi dei miei colleghi credo che nessuno mi possa dire il contrario perché sto sempre qui ad ascoltarvi eh, invece vedo che questo forse non lo posso dire di tutti quanti i colleghi che in questo momento a parte chiaramente esclusi, esclusi i presenti chiaramente in questo momento non vedo presenti evidentemente quello che ho da dire non gli interessa però al consigliere al collega al collega che, era, che dice che Evidentemente il Provetti si sta apprestando un giorno quando avrà finito questa, eh, questa esperienza a fare non so, delle previsioni per il futuro che tutto ciò che riguardava l'approvazione dei debiti fuori bilancio che abbiamo regolarmente riconosciuto nelle sedute del 28, 29 e 30 in quest'Aula era già programmata. Bastava partecipare alle riunioni della Commissione bilancio che sono state fatte dove questo programma Relativamente prima lo svolgimento delle attività relative all'approvazione in aula del bilancio di previsione e di tutte le delibere collegate del DUP, le relazioni finanziaria e altre cose, e poi successivamente, l'approvazione e il riconoscimento dei debiti fuori bilancio grazie agli spazi di finanza tardivamente riconosciuti dalla gestione commissariale, perché ricordo e i colleghi dell'Oref su questo mi possono confortare ho usato la parola colleghi colleghi di materia magari abbiamo ruoli distinti, questo ce lo ricordiamo e lo sappiamo. Nelle precedenti amministrazioni, una volta concordati come è per legge del mese di maggio, venivano regolarmente concessi mediamente fra luglio e agosto, dando la possibilità all'amministrazione di utilizzare quegli spazi efficientemente, non partendo dal 9 dicembre, no? E per andare poi con le delibere in approvazione in tre giorni, 136 deliberi in cui abbiamo riconosciuto 98,6 milioni dei debiti non fatti da noi. E anche su questo, riuso la stessa parola, i colleghi dell'Oref mi possono confortare, perché di quei debiti parlavamo a luglio, parlavamo ad agosto, quando ci siamo visti nei loro uffici, per dire come risolviamo queste questioni. Qual è l'intenzione? Lo sanno bene i colleghi, e riuso per la terza volta la stessa parola, qual erano le intenzioni di questa amministrazione? Le difficoltà relative all'istruttoria di quelle pratiche, dove c'è scritto di tutto e di più, più volte abbiamo parlato di Corte dei Conti, di Procura della Repubblica, perché era quello diciamo gli enti competenti che avrebbero dovuto agire. Tant'è vero che abbiamo cominciato dalle pratiche che in realtà rientravano per ciò che riguarda il rispetto della legge e delle regole, fra quelle che si potevano lavorare ma è ovvio che il lavoro non è finito quello è un lavoro pesante che porteremo avanti insieme un grandissimo del passato Einstein diceva che non si possono risolvere i problemi con la stessa mentalità con cui sono stati creati per cui il collega il collega, Peluzio, mi... In aula, per il collega mi perdonerà se i suggerimenti che vuole proporre per risolvere i problemi che sono stati generati non da lui, però nell'ambito delle, delle amministrazioni che ci hanno preceduto, compresa quella di cui ha fatto parte, addirittura arriviamo al paradosso che le soluzioni ce le venga a suggerire chi quei eh, diciamo, problemi ha contribuito, semplicemente per indirizzo politico, per diciamo, indirizzo amministrativo, a creare e su questo permettetemi di dover insomma, un attimino No, avere un po' di scetticismo sul, su quello che può essere diciamo, l'effetto di tale, di, di tale suggerimento. Il punto è, e questo lo dico no, a coloro che ci supportano in questa attività, perché poi siamo arrivati dopo un mese di lavoro dove qualcuno ha tentato no, di attribuirci un atteggiamento ostile nei confronti dell'OREF non abbiamo avuto un atteggiamento ostile, dialettico sì, perché io credo che la serietà fra due organismi che lavorano comunque per lo stesso obiettivo non sia quello no, di trattare le questioni per presa posizione, per, no, per, semplicemente per il fatto che si ricopre un ruolo che ci mette al sicuro dalle critiche io oggi sono qui ad avanzare anche delle, eh, delle critiche no, nei confronti di chi, di chi lavora, perché quando si lavora insieme, quando si va o si dovrebbe, quando si va nella stessa direzione, io credo che sia importante dirsi quello che si pensa, con educazione, con rispetto dei ruoli, eh, con rispetto delle regole, semplicemente perché questo può arricchire da una parte il rapporto, ma può far bene a coloro per cui noi tutti lavoriamo rammentate le parole che ho detto all'inizio Cioè sono quelle persone che qui hanno mandato noi a, ra a rappresentarli e con un altro metodo a eleggere voi perché tutto ciò che facciamo rientri e venga rispettato eh, nel, nei termini dei regolamenti e delle leggi io vi chiedo del perché il lavoro serio che avete fatto, le indicazioni che ci avete dato, che sono state recepite, che hanno portato al vostro parere favorevole, in passato hanno portato a giudizi differenti. Dobbiamo avere il coraggio di dire queste cose. Perché ci sono stati pareri favorevoli con affermazioni del, di, de, del tipo nelle previsioni non sono inserite poste per la copertura di altri debiti? Oggi ci dite, attenzione, ci sono delle. Passività potenziali che potrebbero mettervi in difficoltà. Eh, ma non è la stessa cosa che è scritta qui nel 2015. Non vengono previste fonti di copertura delle perdite d'esercizio delle partecipanti di Roma Capitale. Il miliardo di debiti già c'era. Non lo abbiamo inventato noi. Non lo ha inventato nemmeno il commissario Tronca, anche se... Commissario... Per ciò che riguarda i debiti fuori bilancio ha pensato di metterci del suo invece che magari approfittando della situazione in cui non bisogna rispondere politicamente ai cittadini che ti hanno eletto no, poteva magari mettere a posto un po' di cose. No, Il problema dei debiti fuori bilancio ha pensato bene di, di acquirlo di lasciarci pure lui no, un, un certificato di magnificenza amministrativa. Allora io questo vi chiedo possibile che un lavoro serio fatto una volta non sia stato fatto altrettanto bene nel passato con la stessa capacità critica? No, perché sennò poi viene il dubbio. Io sono convinto che non sia questa la situazione, anche se poi darò un suggerimento. Io sono convinto che non sia questa la situazione, perché l'Oref deve fare un lavoro serio, in cui non si scende a patti per compiacenza con chi governa. Però è abbastanza strano che questo avviene nel momento in cui una certa forza politica va al potere di questa città. Questa cosa non va chiarita a noi, perché poi abbiamo lavorato in quella direzione che ci avete indicato e abbiamo prodotto un bilancio che mi scuseranno, ma ha un parere favorevole in cui i 29 punti restano tutti, in cui ci dite che ci sono delle criticità lo sappiamo, abbiamo scritto nel DUP come pensiamo nel tempo di risolverle, perché... 30-40 anni di cattiva amministrazione, lo sapete meglio di, no, di, di me e di tutti noi, non si risolvono in sei mesi, in sette mesi, in otto mesi, si possono dare degli indirizzi, si può cominciare a fare qualcosa tipo riconoscere 100 milioni di debito fuori bilancio che si sono guardati bene i nostri predecessori, e l'hanno solo usati no, per amministrare questa città in modo indiscriminato, poi una volta andati via ha detto pensateci voi e ci abbiamo pensato, 100 milioni abbiamo portati a casa. 100 milioni alle imprese, ai cittadini, a quelle ditte che hanno fatto i lavori che aspettavano e magari che sono dovuti ricorrere alla magistratura, provocando un aggravio ulteriore di costi per la nostra amministrazione. Di questo, di questo io spero che qualcuno un giorno pagherà il conto e che non si. No? perché il, il sistema della polvere sotto al tappeto no? anche quello cambierà. Una cosa, dottoressa, Dottoressa, eh, questa è rivolta, è rivolta a lei, ma guardi glielo dico veramente col sorriso e senza nessun desiderio di polemica, se nell'esposizione delle de, sue perplessità eh, nel prosieguo di questa attività vorrà un confronto, la mia porta come Presidente della Commissione, della Commissione di tutti i consiglieri di quest'Aula, anche quelli dell'opposizione, sarà sempre aperta, per cui io dico veramente senza con una battuta magari qualche intervista in meno alla stampa e qualche colloquio in più qua dentro ci potrebbe, ci potrebbe aiutare ed è l'unica critica che le faccio direttamente perché io ritengo che invece il lavoro che avete fatto in questi mesi è stato un lavoro, un lavoro serio e noi credo che altrettanto seriamente abbiamo risposto non c'è nessuna ostilità nei vostri confronti quindi se qualcuno si è creato questo film voi sapete che a me piace il cinema ma questo non è un film che si potrà girare in quest'aula Consigliere Valumbo. Io non ho Sapete che non è il mio costume interrompere, interrompere i colleghi che il rispetto. ma il film della, de della, lei dirà che pensa. Il film dell'ostilità nei confronti de di un istituto che rispettiamo profondamente non esiste. Proviamo a lavorare meglio insieme, perché credo che questo sia, sia necessario per garantire che nel tempo non si vengano a creare quelle situazioni che per 40 anni hanno portato parta Roma sul disastro e che qualcuno, quando le, le società partecipate non strumentali all'ente, venivano formate, venivano create, rimpinzate di personale che non serviva, raddoppiando quelle che erano le funzioni che magari venivano svolte già all'interno dei, dei dipartimenti dell'ente e forse qualche vostro collega non è stato altrettanto critico e altrettanto serio. Grazie.